nuovo video! Oggi continuiamo la nostra serie How to Canada, credo più o meno, non so, perché l'altro video è stato proprio un... una nebbia totale del mio discorso su cose. Bene, allora, eh, come avevo già detto nell'altro video, eh, mi, mi hanno chiesto alcune persone di parlare di come ci... Cioè, di come lavorare e studiare nel senso che l'ho già detto nell'altro video forse ma lo ripeto magari anche qua decisamente lavorare e studiare in Canada mi è stato molto molto più facile proprio per la mia sanità mentale e anche per l'organizzazione che c'è all'università l'organizzazione che c'è al lavoro quindi eh, è stato decisamente più facile rispetto all'Italia dove la gente se ne fregava che tu avessi un lavoro e ti dicevano ma sono questi che sono cazzi tuoi mentre qua in Canada la gente sa da per scontato che tu, essendo studente, tu abbia un lavoro da studente. Quindi, diciamo che lavorare qua in Canada è stato, non dico bello, perché non è che ho lavorato in un posto bellissimo, però è stato appagante, nel senso che riuscivo a mantenermi da sola, era la prima volta che vivevo fuori casa, che avevo un affitto, che dovevo occuparmi della mia persona. Quindi, ehm, oggi parlerò un po' di, delle spese che dovevo affrontare come studente in Canada. Bene, allora prima di tutto eh, se mi seguite dagli inizi, oh, ma anche se non lo fate, sapete anche, a meno che non vivete sulla Luna, sapete che le università in Canada costano tanto. Bene, io quando sono partita per il Canada, ovviamente tu devi dimostrare di avere il budget per mantenerti in Canada e ovviamente all'inizio sono stati i miei ad aiutarmi per l'università, poi io qua dopo due trimestri, cioè il terzo trimestre, ovvero alla fine del primo anno, sono riuscita ad ottenere una borsa di studio e sono riuscita a pagarmi l'ultima parte dei miei studi, uh, però all'inizio erano i miei che mi pagavano l'università e uh, quando non avevo ancora un lavoro perché ci ho messo comunque un paio di mesi a trovare lavoro, mi, loro mi pagavano le mie cose, ovviamente con un certo limite, nel senso che io sono sempre, siccome ho sempre lavorato quando ero tipo uh, all'università in Italia, non chiedevo mai soldi per le mie cacate <ride> nel senso che finché erano cose utili, del tipo oh, mamma mi serve l'abbondamento. Però dopo che lavoravo uh, non ho mai chiesto soldi tipo per le mie cose, tipo abbonamenti, vestiti, stupidaggini, sushi all weekend eat con Caterina, ecco. Quindi um, anche qua, quando ero in Canada non volevo mai chiedere soldi che non fossero proprio il stretto necessario tipo uh, la spesa e l'affitto principalmente. Um, quindi quando ho avuto un lavoro, giustamente, prima di tutto quando hai il lavoro, cioè c'è cioè la tua dipendenza quindi vai tipo hai la paga prima di tutto qua l'ho già detto in un video sul lavoro um, sei pagato ogni due settimane questa cosa è bellissima perché essere pagati ogni due settimane cioè eh, non rischi di arrivare tipo fino all'ultimo centesimo e dire oh mio dio morirò di fame l'ultima settimana del mese Ehm e um, quindi questa cosa è, prima tu, cioè, quando tu hai un lavoro sei, sei indipendente e puoi andare a comprare le cacate che vuoi. Tipo anche a fare la spesa. tu vai a, Cioè, quando è wild questo pensiero che tu vai nel supermercato e ti puoi comprare tutto quello che vuoi. Magari non il caviale, l'aragosta, però tutto quello che vuoi. E, e niente, quindi questa cosa è stata molto wild. Ne ho approfittato un po' troppo del tipo che compravo Oreo e patatine così, <ride> e, um, però eh, no, cioè avere un lavoro qua in Canada vi servirà assolutamente, a meno che ovviamente voi siate super ricchi e che e i, i vostri genitori vi possono mantenere tutto e per tutto, uh, in quel caso vi invidio, cerchiamo di essere amici mm? e, <ride> e quindi è molto utile, quindi io mi sono son riuscita a mantenere con un part time io lavoravo part time l'ho già detto nel video sul lavoro e magari ve lo lascio linkato così sapete un po' di cose ehm, che qua in Canada ehm, c'è un minimo un salario minimo che devi essere pagato per forza se tu non hai esperienza, sei pagata al salario minimo se hai un minimo di esperienza in quel, in quel campo, ti danno un po' più di soldi poi ehm, eh, se lavorati tipo in quei posti dove magari c'hai tipo una commissione sulle cose oppure se lavorati come cameriera c'hai tipo le le mance eccetera eccetera, quelli sono altre sono altri discorsi bene, io lavoravo eh, una cosa come 25 ore settimanali ehm, poi il secondo anno di università che è stato principalmente l'anno in cui io non ho dovuto fare la tesi ehm, ho lavorato anche full time, full time è stato terribile perché a quel posto mi dava la nausea quindi no, però io con 25 ore settimanali mi riuscivo a mantenere Benissimo, io pagavo l'affitto, contate che io non vivevo a Montreal però, ok? Io vivevo a Sherbrooke, per chi non mi segue, magari per chi mi segue diciamo sta qua, dice sempre le stesse cose. Uh, io vivevo a Sherbrooke, che era una città abbastanza piccolina ma che è una città dove c'è l'università che è considerata praticamente una delle migliori del Quebec, quindi se venite in Quebec io ve la consiglio tantissimo, mi sono trovata benissimo. Uh... Cosa volevo dire? Mi sono dimenticata le cose. sì che vivevo in una città abbastanza piccolina Non pagavo gli autobus perché era, era incluso diciamo nelle tasse universitarie eh, Ed era una città piccolina dove in realtà c'era solo l'autobus Non è che c'è via metro o robe eh, Quindi io pagavo l'affitto Io ho vissuto con più persone ovviamente Non ho mai vissuto da sola eh, Magari se, vi, se voi volete vivere da soli potrebbe costare di più Se volete andare in residenza non ve lo consiglio assolutamente Perché costa tanto, costa troppo E non ci avete tipo chissà che servizio uh, quindi io ho vissuto tipo con più coinquilini dove io vi, uh, pagavo solo l'affitto cioè nell'affitto era incluso tutto ma è normale nelle città piccole che ci sia tutto incluso mentre qua a Montreal non è incluso un cazzo di niente um, quindi principalmente quanto pagavo io pagavo al mese una cosa come 325 dollari che siamo tipo a 220 euro neanche tutto incluso e avevo la mia stanza c'era un bagno grandissimo ho cambiato due case io però, però ho sempre avuto una bella stanza una bella casa eh, vivevo anche vicino all'università quindi meglio di così poi appunto l'autobus lo prendevo sempre ma non lo pagavo essendo studente e per la spesa allora, per la spesa, qua c'è un fattore a parte che va spiegato. Io ho già fatto un video sulla spesa, va bene? Eh, che ve lo lascio linkato qua sotto e vedrete un po' come sono le, eh, i supermercati in Canada. Ma quel supermercato in quel video è il supermercato dei poracci. Io sono andata per un sacco di tempo nel supermercato dei poracci. Quindi, diciamo che io quando sono stata studente non è che mangiavo caviale a ragoste. Eh, tanti prodotti italiani costano tanto. Quindi, ogni tanto mia madre mi salvava, che mi mandava il pacco del. il pacco dell'Italia. Io ero tipo cad, adesso non lo fa più perché dice che sono grande e che non ho bisogno più di niente cattiva. e quindi eh, non compravo chissà che però diciamo che forse a livello di spesa eh, alcune cose qua costano di più, tipo per esempio i formaggi, scordate, ovvero io non sono amante dei formaggi, sono pure intollerante ma dettagli, eh, costano tantissimo eh, dimentichiamoci affettati, qua a Montreal però ho trovato una... Un supermercato italiano che vende un sacco di prodotti italiani, tra cui anche le affettate. Ed è stato il giorno più bello della mia vita quando ho scoperto questa cosa, bene. Quindi, mentre a Sherbrooke compravo principalmente cose che potevo cucinare, più o meno... Quando, sono, quando ero studente, prima di conoscere lui, mangiavo veramente malissimo, eh, perché sono pigra. Se io sono da sola, sono pigra. Quindi, dopo che ho conosciuto lui, siccome ci vediamo abbastanza sempre... Eh, era costretta a cucinare, eravamo costrette a mangiare, cioè almeno più che altro io ero costretta per queste robe. Um, quindi ho iniziato a mangiare molto meglio quando ho iniziato a vivere con lui, ma anche quando l'ho conosciuto, quindi magari andavo a mangiare da lui, lui veniva a mangiare da me, eccetera, eccetera. Um, quindi per la spesa diciamo che in media, io faccio la spesa ogni settimana, tuttora lo faccio, ogni settimana io faccio la spesa, non sono tipo che mi compro 70.000 cose, qua c'è il Costco che quando hai una famiglia sicuramente puoi andare a comprarti sette mucche da mettere in frigo ma uh, qua per adesso non lo facciamo, siamo solo i due <ride> e um, quindi spendevo forse su 50-60 dollari a settimana uh, ma fate conto che compravo le cose proprio indispensabili, tipo latte, cereali, uh, verdure, frutta eccetera eccetera però... Uh, non, cioè non era male cioè alla fine tipo no, no, quando ero, quando, prima di conoscere lui non è che io uscissi tantissimo, non è che andavo a spendere tanti soldi in take away uh, all'università quasi non mangiavo quasi mai perché avevo sempre degli orari abbastanza decenti con l'università quindi tornavo a casa a mangiare ho vissuto tantissimo di pasta e tonno e grazie a mamma e pasta al pesto e, mia madre mi mandava ogni tanto tipo anche pan di stelle <ride> le pan di stelle bene no in realtà ce li hanno ce li ha col negozio italiano vabbè andrò a comprarli e, um, e niente quindi diciamo che uh, le mie spese principalmente erano queste poi magari ogni tanto capitava che mi compravo cacate tipo le mie cose di bellezza i vestiti uh, magari se mi, mi sono servite tipo le scarpe invernali dopo il, il secondo inverno che ho fatto qua in canna mi sono ho dovuto cambiare le scarpe che si sono rivelate delle merde quest'anno ho comprato finalmente il Dr. Martins col pelo Oh mio Dio, sono innamorata. Sì, è possibile innamorarsi di un paio di scarpe? Sì. E quelle sono le Dr. Martens col pelo. Bene, quindi diciamo che le mie spese principalmente erano queste. Non è che io facessi granché della mia vita per spendere soldi per avere bisogno di più soldi. Adesso Magari sì, perché comunque siamo in due Cerchiamo di mangiare anche un po' meglio Siamo a Montreal, quindi le cose, alcune cose costano di più Abbiamo una macchina, l'affitto costa molto di più Paghiamo le bollette. E niente, ah sì, un'altra spesa era il mio telefono Come già detto qua in Canada il telefono costa tanto Io pago 56 dollari al mese Tutt'ora, che sono una cosa come 40 euro Poi vedo la gente con ilia a 6,90 euro 90, Che hanno 70 giga, ma cagare e niente, quindi queste principalmente erano le mie spese uh, da universitario fallito, ah, poi, ah sì, i libri, i libri universitari, a ah, Gesù Cristo, mi ero dimenticata di questa cosa, i libri all'università qua in Canada mi sono costati 5 rene e mezzo, io ho fatto 3 trimestri di... Um di lezioni e poi ho fatto due trimestri di tesi, perché io ho finito la mia magistrale un anno e mezzo perché sono psicopatica, um, quindi se volete il video sulla tesi, sull'università, sono nel... Uh, cosa sono? Sono nel, nella cartella Italia vs Scala, magari ve li lascio linkato qua sopra, lì, entrambi. Um, I libri dell'università mi sono costati tantissimi, ho avuto tre... tre um, trimestri da studio, ho comprato una cosa come due o tre libri a trimestre e un libro mi costava una cosa come 200 dollari mm, Gesù, aiuto e niente quindi uh, quelle forse sono state le mie spese più grosse che io abbia fatto uh, poi ovviamente um, poi ovviamente non è che io comprassi quaderni, robe perché facevamo tutto al computer, uh, quindi sì, non è che io comprassi queste cose, nonostante mi piace, però qua esiste il dollarama, il dollarama ti salva il culo per cose tipo cartoleria, cose per la scuola, per qualsiasi cosa in realtà, il dollarama è tipo un magico posto. E niente, quindi questo è tutto, spero che questo video non sia, sia stato anche questo un balbettare continuo di cose eh, noi ci vediamo nel prossimo video se avete domande se avete richieste di video fatemelo sapere ma che cos'era sta roba? Vabbè. Eh, fatemelo sapere noi ci vediamo nel prossimo video e ciao